Ciao! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 15 del libro She che va fino al 5 dicembre 2018. Un album pieno di idee regalo, oltre all'album di Natale, perché troviamo i set per la cura del viso, i set per le mani con i detergenti e le creme a mani, i set per cura del corpo della linea Nepless de Nature, gli ultimi pezzi della collezione natalizia 2017, quindi l'ultima occasione per prenderli e sono in edizione limitata poi il set e i make up soprattutto quell'occhi, le promo per colli shampoo e quindi direi che questo è un bel album da iniziare subito a sfogliare. Eccoci qui, allora iniziamo perché è un album davvero ricco, vediamo intanto le promozioni, eccoli qui, dei set per la cura del viso, questo 2695 ed è della linea Ruby luminosità con il trattamento levigante giorno più il trattamento a notte più il vanity se no abbiamo anche, eccolo qua, il dono di belletta, quindi il trattamento rughe luminosità con il roll on occhi, più la maschera illuminante, più la trousse che è bellissima, super brillantinosa o se no anche delle altre linee, quindi rughe compattezza e set giorno e notte più vanity mi sono saltato avanti, eccoci qua, l'altra linea, poi de della lifting, sempre stessa cosa della Riche creme in questo caso abbiamo il natrus um, che contiene la salvietta viso e la fascia per i capelli più il trattamento giorno e notte vediamo eccola qua anche eccola qua ed è anti-global sempre con il trusse da viaggio sembra perché è il trattamento giorno e notte qui abbiamo questa confezione con la fascia per i capelli ed è in cotone e la spugna per il viso Stessa cosa per il si Jeunesse, eccola qua, le antimacchie, con il, il correttore mirato più siro perfezionatore, più sempre il set da viaggio. Ah, il set per le mani eccole qui, che comprendono a 495 la crema mani più il sapone e in questo caso al cocco, ma comunque serie di tutte le profumazioni Eccole qui che sono disponibili, quindi quella vaniglia barbon ed um, olive pettigrain, mango coriandolo, lampone, menta piperita, lavandine mora oppure mandorle e fior d'arancio. Altra promozione, se no che vediamo, sono le confezioni di Alinea Leplasina Nature che comprendono latte corpo più il bagno doccia più la confezione, in questo caso è quello da vaniglia, e abbiamo anche i set più grandi, quindi il cofanetto, con il latte corpo, bagno doccia e da 200 ml, poi la crema male e sapone la spugna più il cofanetto o se no delle altre, tutte le altre linee profumate ad esempio la seconda che vediamo è il cocco se hai il set piccolo quindi con il latte corpo e il bagno doccia grandi oppure il set eccolo qui a 14,95 con le mini taglie più la crema mani, sapone e la salvietta, e queste sono tutte le profumazioni quindi mandorle e fiori d'arancio lampone menta piperita ed olive e petit grain, mango e coriandolo Lavandine Mora e direi che hanno tutte. Vediamo ora la promozione e questo è davvero un prezzo speciale fino a fine scorte perché ci sono le profumazioni del Natale 2017, quindi l'anno scorso, in promozione, bisogna però vedere che cosa è rimasto perché, quando esauriscono, in questo caso non sono più disponibili quindi il vaniglia bianca oppure bacche delle meraviglie di vari prodotti, ovviamente fino a esaurimento scorte. Vediamo ora il set make up che ve ne mostro uno, poi torniamo indietro. Allora 12,95 c'è cioè il pennelli in legno, più l'ombretto lunga tenuta nel colore che potete scegliere e la matita eh, occhi nera, sempre nera, quindi potete tranquillamente scegliere, eccola qua, il set che preferite in base al colore dell'ombretto questi ombretti sono davvero fantastici perché durano tutto il giorno e ve li ho sempre recensiti benissimo quindi il colore lo scegliete voi tra tutti i disponibili c'è la matita nera sempre quella, sempre quella nera e poi il portapennelli che è davvero bello veniamo ora all'ultima promozione perché abbiamo lo shampoo più il balsamo a 5,95 euro. ovviamente potete scegliere il balsamo che volete con il codice rosso eccolo qui tra tutti quelli che ci sono disponibili, quindi tutti, e lo shampoo lo scegliete ovviamente tra quello che è adatto alle vostre esigenze, quindi quello per micellare detox, 3 in 1, purificante, delicato, lucentezza, crema delicato, quello lisciante, quello per i capelli ricci, brillante, volume, tutti quello che volete, ovviamente lo shampoo, il balsamo, quello che preferite con il codice rosso e tutti e due a 5,95. E questo era tutto l'album. Allora, abbiamo sfogliato tutto il catalogo, avete visto come sempre tutte le promozioni, tutte le offerte, tantissime cose. Come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini. C'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali. Vi ricordo che questa è l'ultima occasione anche per fare gli ordini dall'album di Natale per ricevere i prodotti entro Natale. Quindi scade il 5 dicembre questo album e scade anche, possiamo unirli, a quello dell'album di Natale, così siamo sicuri che arriveranno entro Natale, speriamo, ed è, non mi resta che augurarvi direi buone feste, ma ci risenteremo, e dei buoni acquisti naturalmente profumati con il magico attuale mondo di Brochet.